Buonasera a tutti, siamo giunti all'ultima serata della stagione 2016-2017 per quanto riguarda gli eventi. Noi rimarremo comunque aperti tutta estate, che vuol dire che se avete delle proposte, idee da inventare, idee da discutere, noi ci saremo comunque, vuol dire che ci saranno serate più aperte in cui magari proporremo degli argomenti di discussione e ne parleremo più apertamente. Ne parleremo più, sì, vabbè, agosto o no? Vabbè, ok. Se qualcuno c'è ad agosto magari ci possiamo anche organizzare, ma non è quello il punto. Per il prossimo anno, che è appunto 2017-2018, ripartiremo da settembre con gli eventi, quindi la tessera che avete fatto adesso è ancora valida fino alla fine dell'anno. Poi il mio personale consiglio è quella di, la prossima volta, rinnovare il Linux Day in maniera tale che vi vale sia per un pezzo di anno che per tutto il resto dell'anno. Il Linux Day si tiene a ottobre, sempre il quarto sabato di ottobre, e inizieremo a organizzarlo. Faremo uscire una call for paper, quindi se qualcuno vorrà proporre degli interventi, noi saremo senz'altro contenti di riceverli. Come dicevo, questa è l'ultima serata. Lo speaker è Kowalski, o meglio, Daniele Barcella, che parlerà di Git, una gestione più elegante del, del codice. Se per caso mancasse qualcosa o voleste discutere ancora di questo argomento, vi ricordiamo che noi ogni mercoledì ci siamo, quindi fatevi avanti, insomma, vi vedo, vedo che siete sempre in tanti quando ci sono le serate degli eventi, ma siamo un po' di meno quando non ci sono, quindi fatevi avanti per rendere anche quelle serate un po' più divertenti e un po' più interessanti, in maniera tale che il Lug sia un momento di scambio sempre, sempre aperto in ogni mercoledì. Lascio la parola a Daniele e vi auguro una buona serata. Grazie Irene per la bellissima presentazione, come ho detto sono il Kovaskin, e sono sei ore che non installo un'app, no, scarto l'ho installata prima quindi però stasera sono qui per chiedere a voi di installare un'altra applicazione un'applicazione che cambierà il vostro modo di sviluppare e di collaborare con altri programmatori in tutto il mondo quindi eh, innanzitutto come avete già ben intuito questa presentazione parlerà del programma Git vediamo un attimino la problematica di ogni sviluppatore quindi vediamo innanzitutto il progetto tipico di ogni programma il progetto tipico è una cartella come questa, diversi file in cui abbiamo diverse cartelle e abbiamo all'interno un sacco di roba da gestire. Quindi qual è il modo migliore per gestire varie versioni e gestire eh, quindi la collaborazione con altri progetti eh, normalmente senza nessun programma? Un approccio potrebbe essere questo, una, una tarball, letta in genero, che è un, un archivio che racchiude all'interno tutti i nostri file. Ma qual è il problema di questa tarball? Dopo diverse versioni noi non, non sappiamo bene in quale eh, tarball specifica abbiamo messo eh, un pezzo di sorgente che ci serviva o qual è l'ultima versione magari che abbiamo aggiornato. Quindi, eh, in questo caso, diventa anche difficile collaborare con altri sviluppatori in tutto il mondo eh, e si crea questo problema. Probabilmente avete già visto queste immagini su internet eh, che non sappiamo poi che nome dare a ogni versione, in quanto eh, siamo pieni di queste tarbole. Quindi, sostanzialmente, la soluzione è utilizzare un programma di controllo versione. Quindi, Cos'è il vantaggio di utilizzare un programma di controllo versione? Innanzitutto il controllo versione ci permette, eh, come possiamo vedere nell'immagine accanto, di dare un'ottima definizione alle varie versioni e quindi collaborare con tutti gli sviluppatori all'aggiornamento del sorgente. Anche eh, un programma di controllo versione ci permette anche di lavorare in contempo con più versioni eh, per cui magari possono eh, più parallele di cui magari cambia qualche aspetto tra una, una versione del codice e l'altra. Quindi, innanzitutto, vediamo un po' quali sono le soluzioni di version control che esistono. Qua abbiamo quattro esempi che sono Concurrent Version System, Subversion, Mercurial e Git. Noi stasera parleremo più nello specifico appunto di quest'ultimo, appunto Git eh, Cos'è Git? Git è un programma che nasce nel 2005 dal, da Linux, appunto lo stesso creatore del kernel Linux per gestire eh, lo sviluppo del suo kernel All'inizio non, non esisteva Git e quindi per lo sviluppo del kernel in sé era utilizzato il programma BitKeeper, un programma proprietario che non tutti potevano utilizzare. E purtroppo BitKeeper aveva alcune feature che altri programmi non avevano per gestire in maniera così efficiente il codice che BitKeeper aveva. Ad esempio eh, esisteva già eh, Subversion, un altro programma molto famoso per gestire i sorgenti, ma che Linux non, molto, eh, non si trovava molto bene con questo programma e quindi ha deciso di sviluppare questa sua soluzione che appunto è Git. Eh, Git a differenza ad esempio di Subversion non necessita di un server centrale per funzionare e quindi anche quando non siamo collegati Git mh, può funzionare correttamente in, eh, senza alcun problema. Quindi abbiamo visto già una prima ragione per cotizzare Git perché non necessita di un server centrale. Un, un altro vantaggio di Git attuale che all'inizio non c'era è che oggi abbiamo un ottimo supporto e una vasta community. Eh, sembra poco, ma avere una vasta community che utilizza questo programma, quindi ogni progetto utilizza Git, noi eh, possiamo collaborare più facilmente con questo progetto, perché conoscendo magari già Git, noi possiamo eh, già aiutare a questo progetto, o se noi lanciamo un progetto su Git, altri sviluppatori di tutto il mondo possono aiutarci senza troppi problemi. E eh, altri vantaggi di Git è che è facilmente integrabile con in altri strumenti, ad esempio eh, strumenti in IDE come Visual Studio, oppure Eclipse o altri programmi indipendenti tipo, non so, Git Kraken, Git Cola, ce ne sono a milioni di, questi, eh, di soluzioni sia IDE sia programmi stand alone che integrano in qualche modo Git e quindi ci aiutano a operare con i nostri progetti. E un'ultima cosa molto importante di Git è che ha un modello di lavoro ramificato. Cosa vuol dire? Questo poi lo approfondiremo più in seguito. Come già anticipato, possiamo avere più versioni eh, parallelamente che differiscono di alcune cose. Ad esempio, magari una versione vogliamo inserire una funzionalità sperimentale, quindi non stabile, e non vogliamo mandarlo già a tutti i nostri utenti. Vogliamo solo che una piccola parte della nostra utenza abbia accesso a queste feature. E quindi possiamo creare un ramo in cui specificheremo questo sorgente. Quindi, innanzitutto, vediamo anche da chi ha usato eh, Git. Git è utilizzato da un, molta gente, davvero molta gente. Innanzitutto dal kernel Linux, come ho detto prima, lo sviluppatore stesso del kernel, eh, lo utilizza per il proprio progetto, quindi eh, per gestire i vari aggiornamenti di Linux e collaborare con altri sviluppatori. Eh, anche le varie distribuzioni Linux che, derivano, che utilizzano il noto kernel, quindi tipo Ubuntu piuttosto che eh, i suoi vari fork, piuttosto che Mandriva, che oggi non esiste più tra l'altro, eh, che tra l'altro non esiste più, eh, utilizzano tutti comunque Git eh, per collaborare appunto in tutto il mondo e rilasciare anche i sorgenti. Poi vedremo successivamente come collaborare con altri utenti in eh, tutto il mondo. Anche progetti closed source possono utilizzare eh, Git, appunto, internamente nelle aziende, hanno un loro server Git centrale che però non condivide con eh, altri sviluppatori i sorgenti, quindi solamente per un modello di sviluppo interno all'azienda. Possiamo utilizzare anche Git per collaborare su documentazione e sviluppare la documentazione e salvare, appunto, anche backup con le funzionalità in cloud di Git, quindi che vedremo più avanti, e addirittura di, di, di recente anche Windows stesso hanno trasferito tutto il loro modello di aggiornamento, di collaborazione sorgente, ovviamente, interno all'azienda, su Git, quindi anche loro hanno utilizzato Git. Quindi, prima di vedere effettivamente qualcosa di come utilizzare Git, vediamo un attimo il glossario. Di Git. Quindi innanzitutto abbiamo un repository, un server centrale che può essere sul nostro computer, o su, cioè abbiamo un piccolo database del nostro archivio che può essere sia sul nostro computer o può essere anche su un server remoto, eh, in caso noi vogliamo collaborare, collaborare con altre persone, ma non è obbligatorio avere per forza una copia su un altro server. Noi, quando lavoriamo su Git, abbiamo un repository locale che contiene tutti i nostri progressi, tutti i nostri avanzamenti, tutto il nostro codice. In sostanza, tutto quello che da quando siamo partiti fino all'ultimo aggiornamento è contenuto sulla repository all'interno del nostro PC. Quindi, una specie di eh, magazzino di tutti gli aggiornamenti. Quindi, come ben detto, è sul nostro PC e contiene la copia. Può essere anche... Eh, un detto remoto, però il repository quando lavoriamo è sempre unico. Quindi, unico nel senso quando facciamo un aggiornamento viene fatto sul nostro PC. Non possiamo avere esplicitamente più repository, eh, non possiamo avere più di un repository per ogni progetto, ogni progetto è un repository. Che poi abbiamo un repository remota per, fare, per clonare e <ride> condividere il codice è già un discorso di collaborazione, ma Git lo vede sempre come unit repository. Poi, eh, come avevo detto, può essere anche eh, remoto, e quando abbiamo una repository remota, questa si chiama sempre origin, quando è la, prima, è la principale repository. Poi possiamo avere anche più repository remote, in cui magari le abbiamo eh, memorizzate su diversi, eh, su diversi servizi. Quindi ad esempio eh, per precauzione posso memorizzarla su tutti i servizi o evitare che la chiusura di un servizio mi provochi la perdita dei dati. Quindi eh, abbiamo poi un'altra parola molto importante nel glossario di Git che è commit. Il commit rappresenta un po' eh, un insieme di modifiche che abbiamo fatto finora. Quindi tra un commit e l'altro noi abbiamo una certa quantità di modifiche che abbiamo memorizzate. In sostanza, il commit è un aggiornamento delta del nostro sorgente. Quindi, eh, noi partiamo dal commit precedente, aggiungiamo del codice e quando decidiamo di creare un nuovo commit, una nuova fotografia del nostro progetto, noi sappiamo le modifiche che abbiamo applicato al nostro progetto. Quindi, eh, il commit viene effettuato sui, sui file staging, i file staging sono quei file che noi abbiamo modificato e che abbiamo deciso di includere nel commit noi possiamo non per forza mettere tutti i cambiamenti nel commit noi possiamo dire eh, che solo alcuni file sono da includere nello staging e quindi nel prossimo commit finché noi non siamo sicuri di eh, alcune modifiche ai file noi possiamo non decidere di metterle in staging e quindi quando creeremo un nuovo commit saranno ignorati rimarranno lì sul nostro disco nel progetto ma non verrà salvata la modifica all'interno del nostro ramo di lavoro quindi eh, ogni suo commit ha un suo identificativo ogni commit, ogni commit ha un suo identificativo univoco che alla fine è un hash delle modifiche che abbiamo applicato e possiamo vedere il commit un po' come un'istantanea delle modifiche come ho detto precedentemente eh, lo stato corrente dei file all'interno del nostro storico quindi abbiamo anche, eh, come pre annunciato precedentemente la funzionalità principale di git dei rami. Quindi noi possiamo avere più rami all'interno del nostro progetto, ogni ramo ha una sua, eh, una sua, svolge una sua funzione che noi possiamo decidere. Il ramo principale si chiama master. Il master, sostanzialmente, bisognerebbe tenere l'ultima versione del progetto funzionante. Quindi non è effettivamente un ramo di sviluppo attivo, è più una, una fotografia funzionante del nostro progetto. Eh, poi, diciamo che sostanzialmente per un po' agli sviluppatori come utilizzare il master. C'è cioè chi ad esempio il master tiene proprio lo sviluppo attivo e quindi anche una versione magari non funzionante al 100% del progetto. Però questo dipende già un po' più da come decide lo sviluppatore. Uh, quindi uh, poi abbiamo altri rami che possiamo creare con uh, dei fork detto in gergo fork uh, e vedremo dopo come creare dei rami uh, quindi nei rami possiamo avere delle fotografie complete quindi del progetto funzionante possiamo avere dei rami di sviluppo attivi possiamo avere anche dei rami di sviluppo di feature e quindi possiamo creare quanti rami vogliamo non c'è alcun limite uh, per eh, creare i rami quindi, eh, come abbiamo detto prima, eh, possiamo avere dei rami di versione in cui contengono la nostra versione e possiamo avere dei feature branch che appunto contengono i nuove feature possiamo avere anche i rami di bug fix che poi eh, saranno mergiati con la versione eh, corrente a cui necessita il bug fix e vedremo tutto questo successivamente. Innanzitutto vediamo come creare un ramo eh, per, se vogliamo utilizzare git da console abbiamo il comando git branch nome ramo che eh, in sostanza ci, ci crea eh, un nuovo ramo a partire dal commit attuale. Quindi eh, il commit attuale si trova nell'ED e l'ED punta a dove noi siamo arrivati nel nostro progetto in quel momento. Quindi non per forza ed corrisponde all'ultimo commit che abbiamo fatto nel tempo. Ed sostanzialmente è il commit su cui stiamo lavorando in questo momento. Quindi se decidi tornare a 10 commit precedenti, il mio add sarà quel commit lì. Noi possiamo anche decidere di creare un add staccato al progetto in caso noi vogliamo creare dei file che non hanno niente a che fare con lo storico, eh, ma questa è già una funzionalità più avanzata. L'add comunque è sempre un puntatore al nostro eh, punto attuale nel progetto. Quindi, quando io vado a creare un branch, lui mi crea eh, un, un nuovo ramo a partire da dove sono in quel momento. Eh, quindi, un po'. checkout è un'altra funzione di Git che mi permette di cambiare da ramo a ramo. Quindi, innanzitutto, eh, quindi se io sono su un ramo e voglio passare a un altro, posso usare il comando checkout per passare a un altro ramo. Ad esempio, se io sono su un ramo di sviluppo e devo fare qualche modifica a un ramo o a un ramo master, posso dire checkout, git checkout master, per passare all'altro ramo. Invece il comando branch serve proprio per crearne un altro. La merge è un'altra funzione molto importante di git che permette di unire un ramo a un altro. Questo perché è importante, se uno sviluppatore crea un suo ramo in cui aggiungere la funzionalità, io devo unirlo al mio ramo di, eh, del mio programma, che sia ramo ufficio, che sia un ramo di sviluppo, che sia ramo master, devo comunque effettuare una merge del, del suo ramo nel mio ramo. Quindi il comando merge mi permette di unire i due rami. Uh, normalmente Git mi permette di fare un merge in automatico Git verifica subito se le, i rami sono compatibili e nel caso di compatibilità mi avvisa che è possibile fare merge senza nessun conflitto e quindi me lo inserisce nel mio progetto Viene un, eh, diventa un po' più complicata la situazione quando si crea un conflitto all'interno di alcuni file quando si crea un conflitto me, eh, Git non può eh, effettuare un merge automatico e chiederà a noi tramite un merge tool di selezionare, di selezionare cosa vogliamo tenere e cosa vogliamo scartare e tramite il merge eh, manuale noi quindi possiamo risolvere il conflitto e continuare il merge ci sono altri due tipi di merge il fast forward che appunto è un avanzamento rapido del ramo quindi se io ho un ramo non aggiornato e un altro ramo che ho aggiornato, quando vado a fare merge del ramo del aggiornato in quello meno aggiornato, git può verificare che eh, semplicemente il nuovo ramo ha solo nuovi commit e quindi includere i, i nuovi commit nel vecchio ramo e quindi effettuare un avanzamento rapido dei commit senza fare un vero e proprio merge. Ops. Eh, e l'altro tipo di, di merge è l'octopus Merge, ossia eh, un merge che prende eh, i commit da diversi rami quindi faccio, è come fare più merge da diversi rami in un colpo solo questo può risparmiare tempo e fatica mentre si merge, oltre a, fatto a rendere più chiaro eh, l'avanzamento e lo sviluppo nel codice poi questa immagine che dice eh, che uno non è che semplicemente effettua un Merge in master, giusto per ribadire il discorso di prima che master sarebbe un po' il ramo da tenere il più pulito possibile, senza effettuare troppi errori o senza includere versioni non funzionanti, perché di solito quando uno crea un clone del progetto, lavora direttamente su master, e master se non funziona durante un clone, l'utente rischia di entrare in panico perché il progetto non funziona. Poi abbiamo la push e il pull, che serv sostanzialmente servono per collaborare. Eh, la pull, eh, la, eh, la fetch, che era sostanzialmente la pull, serve per prelevare i dati da un, da un repository remota e la push serve per inviare i miei progressi dalla mia repository locale alla repository remota. Vedremo più avanti anche questo in una demo, come si fa eh, con anche alcuni servizi in cloud, e eh, sostanzialmente vengono inviati solamente i commit che effetto, quindi tutto quello che avete in staging e tutte le modifiche comunque non committate non verranno inviate. Quindi, come vedete in questa immagine, eh, è un, una rappresentazione grafica del nostro... Eh, del nostro storico dei commit in cui da sinistra abbiamo il commit più vecchio, con il suo nome univoco fino ad arrivare all'ultimo commit, in questo caso, vediamo anche che è il ramo è il master, in cui abbiamo i vari commit quando non abbiamo nessun tipo di fork. Anche in questa immagine possiamo vedere anche che i vari commit rappresentano ognuno lo storico del nostro avanzamento, quindi in ogni commit. Eh, se noi commettiamo a ogni singola modifica noi possiamo vedere lo storico del eh, progresso e quindi in caso noi diciamo no, tutta questa cosa qui è sbagliata, noi la vogliamo rimuovere, in qualsiasi momento se abbiamo una fotografia di come era prima il progetto, noi possiamo tranquillamente tornare indietro sui nostri passi. Abbiamo anche, eh, Git ha anche un file speciale che si chiama gitignore. Gitignore ci permette di evitare che noi possiamo mettere in staging e quindi commentare alcuni file che non ci interessano. Ad esempio quando noi eh, con un id compiliamo una soluzione abbiamo in automatico una cartella eh, di file binari che non ci interessa condividere perché app appesantirebbero il progetto renderebbero il progetto molto più difficile da clonare e soprattutto è inutile condividere perché sarebbe un doppione sorgente dato che ogni sviluppatore una volta creato un clone del progetto può ricompilarsi tranquillamente i binari. Quindi noi possiamo dire a Git di ignorare questi file, quindi ignorare determinati cartelli di cache, ignorare determinati estensioni o ignorare tutto quello che vogliamo che non ci serve nel nostro progetto ad esempio possiamo decidere di ignorare i file vettoriali nel caso noi ci interessi solamente salvare i file in raster, quindi magari png e jpg non ci interessa salvare i loro vettoriali ne diciamo guardate git ignorami tutto quello che è vettoriale e quindi git effettuerà solamente, solamente il commit di file non ignorati ah, ecco dimenticavo giusto di dirvi eh, c'è questo sito molto bello che ho trovato di recente che è git, gitignore.io che ci permette di eh, creare file di, di gitignore in modo molto semplice quindi diciamo con cosa stiamo lavorando, ad esempio magari stiamo lavorando con Eclipse Eclipse genera molti file di personalizzazione dell'utente che però non ci interessa condividere e, oltre al fatto che non ci interessa, condivide tutti i binari di java o eh, delle, delle varie classi compilate. Quindi in realtà possiamo andare su gitignore e dire io sto lavorando con questi progetti, creami un file gitignore per il mio progetto e copia in quell'arola all'interno del nostro file per partire subito con lo sviluppo. Quindi qua abbiamo un flusso di lavoro con git, se vogliamo dirlo così, in cui abbiamo la nostra cartella di lavoro, noi facciamo git add dei nostri file per aggiungerli in staging e eh, una volta che abbiamo la nostra area di staging con tutti i nostri file che ci interessa eh, commitare, noi diamo il comando git commit e git ci chiederà quali sono state le modifiche che noi abbiamo effettuato al codice, noi possiamo dire qualsiasi spiegazione, possiamo anche eh, scrivere punti per un invio, ma è molto utile scrivere un messaggio di commit chiaro non solo per noi per ricordarci cosa abbiamo fatto in quel commit ma anche per altri sviluppatori che non hanno visto il nostro progetto per capire bene quali sono eh, gli aggiornamenti che abbiamo effettuato sul codice e quindi capire dove siamo arrivati nel corso dello sviluppo eh, quindi eh, l'ultima cosa, git push che quando noi vogliamo inviare i dati su una repository remota e eh, quindi avere tutti i nostri file in cloud quindi eh, la prima demo creiamo una repository e aggiungiamo il file ecco io eh, qua ci sono diversi eh, centinaia di soluzioni se vogliamo che includono git eh, io ho preso giusto un programma che mi sta stato consigliato qua direttamente nel lug che è git kraken vediamo se parte Git Kraken mm. è molto semplice e bello da utilizzare perché è davvero ha le prime armi con Git quindi se noi non abbiamo visto eh, mai come utilizzare Git qua. allora, eh, Git è un programma che purtroppo non è decisamente open come Git in sé, git Kraken non è open tra l'altro è un programma commerciale, però è disponibile anche gratuitamente se voi non volete pagare. Se invece siete dei studenti universitari avete diritto alla versione pro di Bitracken che potete riscattare facendo il login su Github. Quindi in questo caso io ad esempio mi ritrovo la versione pro perché ho collegato il mio account di Github e quindi posso già eh, lavorare subito. Quindi... Quando noi scacciamo qua sulla cartella in alto, lui ci chiede cosa vuoi fare, quindi noi possiamo aprire un progetto di Git già esistente, perché tutti i programmi di Git possono interoperare sul progetto, quindi ad esempio io posso aprire lo stesso progetto con Eclipse, posso aprirlo con Git Kraken e posso aprirlo magari anche con Visual Studio nello stesso momento senza che si pestino troppo i piedi. Eh, certo, magari eh, se un programma non funziona magari troppo bene, eh, adesso non ho testato tutti i programmi, magari non sarebbero tutti da usare in contemporaneo, però GitKraken e alcune altre soluzioni che ho provato eh, aggiornano comunque in tempo reale le modifiche che fate e quindi non avete neanche problema a usare in contemporaneo, anche se non c'è un vero motivo, però se ve lo dimenticate aperti, magari un programma piuttosto che l'altro, non c'è troppi problemi quindi noi eh, vogliamo creare un nuovo progetto quindi andiamo su init e eh, lui ci chiede dove vuoi creare il tuo progetto noi possiamo dire di crearlo subito su uno dei servizi a noi non interessa crearlo subito su un servizio quindi noi diciamo semplicemente dove andare a salvare il, fa eh, il nostro progetto quindi andiamo ad esempio nella cartella home io vi consiglio di creare una cartella chiamata git con i vostri progetti e poi dentro creare la cartella per il vostro progetto e risulta un po' più chiaro, non avete troppi progetti in giro per il disco eh, quindi noi ad esempio creeremo la cartella progetto 1 ok quindi una volta creata la cartella, lui ci chiede se noi vogliamo anche un template per Gitignore. Non, eh, non tutti i programmi lo prevedono, ad esempio, Gitcracker lo prevede, quindi noi possiamo dirgli di ignorare alcuni file, in questo caso non abbiamo bisogno. E ci chiede anche se vogliamo scegliere un, già una licenza adesso. Eh, è importante anche scegliere una licenza quando andiamo a condividere un progetto, vedremo anche quello successivamente perché. Creiamo quindi una repo, quindi ci crea questo spazio. GitKraken ci aggiunge anche già il file readme.md che eh, normalmente è un file come un altro per Git, eh, ma diventa un file abbastanza speciale quando andiamo a lavorare su piattaforme come GitHub per la collaborazione. Readme, in eh, sostanza, è un file che contiene come iniziare il progetto, come posso condividere il mio progetto e come collaborare, nonché eh, la descrizione del progetto stesso. Quindi in questo caso vediamo che abbiamo già eh, questo file all'interno del, del mio staging di GitKraken. In questo caso posso anche andare all'interno della cartella vediamo, e modificare quindi con qualsiasi editor di testo eh, il contenuto del, del file. Quindi qua abbiamo già il testo progetto 1 e... Se semplicemente possiamo creare un commit, quindi ci chiede il titolo e la descrizione, non nel titolo possiamo di solito per il primo commit, siccome non c'è un grande avanzamento, un grande ragionamento, si può scrivere semplicemente commit iniziale o intercommit inizial e, eh, e poi insomma, mi ha tagliato fuori però, ogni salve un po' Okay. Quindi una volta fatto il nostro commit noi possiamo, ah, abbiamo già aggiunto il file e quindi un attimo vi faccio. Quindi qui abbiamo aggiunto un altro commit perché ah, qua sull'altra finestra non vedo. Ah ok, no, iscrizione, ha già iniziato lui comunque il commit, quindi che è un altro file rapido. ok perfetto quindi noi in questo caso eh, ho spostato il file perché lui mi aveva già creato un commit non mi sono accorto eh, abbiamo già qui un commit in eh, un file non, uh, non stage quindi qui come vedete c'è scritto unstage file 1 noi possiamo mettere in staging tutte le nostre modifiche e poi scrivere un messaggio per il commit quindi secondo commit e effettuare il nostro commit quindi qua come vedete ha creato nel mio storico un nuovo punto che contiene il progresso, poi ho semplicemente spostato il file in un'altra cartella git non, eh, non vede esattamente in attivo lo spostamento dei file non lo riconosce sempre bene però di solito i programmi che, utilizziamo, si, poss che si possono utilizzare per Git riconoscono anche lo spostamento quindi in questo caso vedete che lui lo marca non con un più ma lo marca con un singolo blu. E qui abbiamo il nostro secondo file all'interno del commit. Okay. Eh, tornando sulle slide. Ok, vediamo un po' come utilizzare i rami. Quindi i rami, abbiamo detto che sono molto importanti per gestire il flusso del nostro lavoro, ci permettono di collaborare, gestire versioni e gestire tutto quello che sostanzialmente riguarda la gestione buona del codice. Eh, quindi abbiamo detto che Edge è puntatore al ramo corrente, quindi noi indica dove siamo all'interno del nostro progetto. E come abbiamo già detto fin dall'inizio, Uh, il ramo principale si chiama master. Noi possiamo avere anche più rami che uh, a buona parte dei programmi sotto ci mostra un unico ramo, nel caso noi creiamo un ramo che va più avanti per ramo master. Quindi se noi abbiamo un ramo master che è arrivato a questo determinato commit, noi creiamo un nuovo ramo che si chiamerà experiment. All'inizio saranno sul stesso commit, sul, sulla stessa linea di commit, ma quando andremo a creare un nuovo commit per experiment ci sarà un commit successivo all'ultimo commit di master, indicandoci quindi eh, qual è il ramo selezionato e dove siamo arrivati. Eh, quindi in questo caso ad esempio abbiamo due rami aggiornati allo stesso commit. Dico, eh, come facciamo a sapere su quale ramo stiamo lavorando? Lo sappiamo in base, cioè dice il programma, su quale ramo stiamo, stiamo lavorando. Di solito è una spunta lato che dice eh, stai lavorando su ramo master o stai lavorando su quale altro ramo. E eh, possiamo anche switchare tra due rami con commit differenti. Quindi ad esempio eh, in questo caso abbiamo, eh, siamo su ramo master e abbiamo un ramo experiment di cui differiscono però di un commit abbiamo effettuato una biforcazione prima dell'ultimo commit di master e abbiamo deciso di creare un nuovo commit sul ramo master eh, in questo caso può generarsi invece nella diversità del caso precedente un, un conflitto tra i vari commit Perché se noi andiamo a modificare lo stesso file in questi due commit, tra experiment e master, modifichiamo lo stesso file è possibile che git trovi una incompatibilità all'interno dei due file e quindi chieda l'intervento manuale per sistemare il merge prima di, effettuarlo, eh, su, prima di effettuare il merge sui due rami eh, e possiamo comunque, in ogni caso, fin tanto che non abbiamo file in staging quindi fin tanto che non abbiamo file non commitati possiamo cambiare tra eh, i vari rami che abbiamo. Git però ci avviserà nel caso noi abbiamo dei file non committati che non è possibile effettuare il cambio di ramo, anche perché questi file andrebbero persi. Eh, poi, questo qui sarebbe il normale flusso di lavoro con Git. Quindi abbiamo diversi rami in cui magari abbiamo un hotfix che possiamo per usare all'interno del nostro ramo principale Possiamo avere dei rami experiment che non per forza devono essere rimergiati nel nostro ramo principale, possono anche essere scartati nel caso a noi non interessi una modifica che abbiamo fatto in questi rami. Rendendo per esempio che noi magari abbiamo una, aggiunto una funzionalità che non ci interessa o che non è più richiesta dall'utenza, noi possiamo semplicemente lasciare lì appeso il ramo e magari tornare in futuro quando potrebbe essere di nuovo richiesta eh, quindi abbiamo qui un altro ramo che è Fissure quindi abbiamo un ramo experiment che è meno aggiornato del ramo Fissure eh, però possiamo sempre, in ogni momento, saltare da una parte all'altra del nostro storico quindi vediamo la seconda demo come lavorare sui rami quindi riprendiamo il nostro programma e qui a sinistra, come annunciato prima, abbiamo i nostri rami e quello selezionato è il ramo attuale. Quindi io posso dire a, eh, a lui di, di creare un nuovo ramo semplicemente utilizzando il pulsante branch. Col pulsante branch gli dico creami un nuovo ramo a partire eh, da questo commit. Quindi all'altro mi chiede di darmi il nome per il nuovo branch. Quindi ad esempio io posso dire eh, aggiornamento e lui mi crea qua un altro ramo in questo caso abbiamo eh, due rami che sono appunto sullo stesso commit come vedete ho qua sia aggiornamento che master quindi eh, posso eh, aggiornare il mio file quindi se io effettuo una modifica al file anziché chiamarlo progetto 1 scrivo dentro progetto 2 Lui ci, vedrà, eh, ci mostrerà che eh, abbiamo effettuato una modifica a questo file e se noi lo mettiamo all'interno dello stage e gli dico aggiornamento come modifica vedrete che i due rami non sono più sullo stesso commit perché il ramo aggiornamento è su un altro commit rispetto al ramo master Possiamo poi effettuare semplicemente un merge tra i due rami, eh, in questo caso senza alcun problema perché i due rami sono eh, com perfettamente compatibili, eh, in quanto è semplicemente in questo caso un fast forward. Se noi però decidessimo di eh, modificare di nuovo lo stesso file su master, quindi su ma tornando su master, vi dice adesso che siamo tornati su master, su quest'altro commit, e quindi riaprendo il file di testo è schermo vediamo che il file è tornato sul progetto 1. Adesso gli dico, anziché scrivere progetto 1, qua dentro voglio scrivere progetto 3 e salvare. Quindi in questo caso ci dice che abbiamo una modifica al file, perché giustamente abbiamo modificato il file, mettiamo in staging le nostre modifiche, noi diciamo eh, correzione nome, magari e salviamo il commit. Quindi noi abbiamo adesso due rami che hanno eh, dei commit diversi quindi in questo caso noi non potremmo eh, effettuare un merge automatico all'interno di questi rami, poiché abbiamo modificato lo stesso file e git si identifica un merge e lui non sa esattamente quale modifica dovrebbe applicare al nostro file cosa dovrei tenere dovrei tenere il progetto 2 o dovrei tenere il progetto 3 quindi nel momento in cui vado a fare il merge eh, di aggiornamento quindi in questo caso dico merge aggiornamento into master lui mi dice attenzione io non posso fare il merge di questo file i progetti i commit sono totalmente diversi e non so cosa fare quindi in questo caso lui qua ci dice attenzione questo qua è il file che va in conflitto quindi noi possiamo aprirlo nel nostro merge tool in questo caso lui ci dice che non abbiamo un merge tool configurato noi possiamo utilizzare ad esempio kdip che è un programma open per effettuare merge e tornare indietro quindi noi eh, ecco qua adesso mi ha aperto con il suo tool integrato va bene lo so perché ecco git kraken la versione pro ha il merge tool integrato altrimenti normalmente vi chiederebbe di utilizzare un merge tool esterno possiamo utilizzare sia kbif che è quello che è installato sul mio computer vediamo se lo apre Ok, in questo caso, qua su kdiff, eh, posso utilizzarlo qua, con questo programma, oppure posso utilizzare quello integrato in GitKraken. È comunque la stessa cosa, in quanto lui ci chiede semplicemente cosa vogliamo tenere qua. Abbiamo, eh, in tutti i programmi av avremo un'interfaccia simile, avremo un file A, un file B, e un file di output. Il file di output semplicemente è quello che contiene il risultante del nostro merge. Quindi lui ci chiede cosa vogliamo tenere. Vogliamo ottenere progetto 3 progetto 2 o tenere semplicemente progetto 1. Progetto 1 è quello del commit attuale, che non è ancora stato sovrascritto. Progetto 3 è quello del ramo master e progetto 2 è quello del commit del ramo di aggiornamento. Noi vogliamo dire eh, di tenere quello del ramo di aggiornamento e possiamo selezionare la riga che ci interessa eh, che Git inserisca. Quindi noi ad esempio possiamo avere più righe e quindi selezionare le righe che ci interessa eh, tenere all'interno del file. Quindi una volta selezionate le righe noi diciamo eh, che va bene, siamo a posto e lui qua ci crea un, uh, un commit che sarà il merge tra i due rami con appunto il fix e con il merge manuale che abbiamo deciso di applicare noi all'interno del, uh, del nostro progetto quindi noi possiamo fare commit e merge e lui ha creato un commit che sostanzialmente è la fusione di questi due rami in cui abbiamo anche risolto eh, con un merge manuale il conflitto che vi era presente. Mm. Mm. Allora. Quindi vediamo un po' anche come possiamo collaborare con altre persone. Innanzitutto, una nota molto importante è che Git non è GitHub, quindi molti, per, molte persone possono confondersi con GitHub e Git e dire ma Git non è la stessa cosa che GitHub? Assolutamente no, Git è totalmente diverso da quello che è GitHub. GitHub è vero utilizza Git è basato su Git perché lo utilizza come motore per tutto quello che vediamo quando utilizziamo il loro portale, ma Git non è GitHub. Quindi innanzitutto vediamo cos'è un hosting git, come ad esempio GitHub. Quindi un hosting git, eh, git eh, non deve essere costantemente connesso a uno di questi hosting. Noi possiamo avere il nostro progetto salvato in cloud presso un hosting git, ma non dover essere collegati ad internet per poterci lavorare. Possiamo essere su un treno senza internet e aggiornare il nostro progetto, e effettuare commit. Cambiare rami, in quanto, come abbiamo detto prima, eh, Git tiene una copia completa del, del progetto sul nostro nuovo PC. O, abbiamo un repository locale che è il clone esatto del repository remoto e quindi possiamo fare esattamente qualsiasi cosa di quando siamo collegati, anche senza una connettività attiva. Quindi, eh, il nostro Git possiamo utilizzarlo come backup dei nostri progetti. Eh, è sempre un bene avere una copia in più. Oltre al fatto che avere una copia in cloud è più sicura che avere una copia sul nostro portatile. Quindi, eh, un, eh, avendo un, eh, una, un backup, su, ad esempio, di tab, noi possiamo essere sicuri che contengano la versione quindi i nostri commit e con tutto lo storico effettuato fino a quel momento. Cosa che magari un normale backup di un progetto non ci assicura e eh, GitHub ad esempio, eh, più che qualsiasi common costing eh, Git, essere, eh, sono molto usati dai progetti open source in quanto sostanzialmente eh, permette una facile collaborazione tra tutti i vari utenti e molti di questi spazi non richiedono neanche il pagamento di una quota mensile per i progetti open source. Eh, il più popolare eh, fra i progetti open source può essere comunque GitHub eh, e, però non è detto che noi dobbiamo per forza utilizzare GitHub come repository per i nostri progetti possiamo qualsiasi eh, possiamo utilizzare un service provider come quello detto precedentemente ma possiamo anche avere il nostro hosting git sul nostro Nux piuttosto che sul nostro raspberry eh, su una vps o magari possiamo utilizzare anche un hosting ftp con un plugin apposito di Git eh, che può eh, utilizzarci il nostro eh, FTP come eh, eh, cloud per lavorare. Quindi, noi possiamo condividere in maniera molto semplice i nostri progetti con Git. Eh, poi, vediamo un po'. Quindi, qua abbiamo un'altra immagine su internet eh, che è molto rappresentativa del concetto di backup. Eh, che eh, abbiamo git commit che è il passo per creare appunto un'immagine del nostro progetto git eh, push per inviare tutti i nostri avanzamenti su internet e poi possiamo lasciare l'edificio in tutta sicurezza eh, ma la domanda qual è quale hosting dobbiamo scegliere dove posso memorizzare il mio progetto al, fi eh, al fine che sia sicuro Uh, e in base a quale criterio dovrai scegliere. Quindi abbiamo alcuni criteri, uh, ad esempio il numero di utenti nel team. Uh, non tutti i progetti, non tutti gli host, ci danno un hosting gratuito per, per team troppo grandi. Quindi quando il team del progetto diventa troppo grande, alcuni host ti richiedono una, un canone mensile. Invece altri non ti richiedono un canone mensile per i progetti open source. Eh, possiamo magari eh, decidere il hosting in base al fatto se vogliamo stare anche un sito statico. Per esempio: GitHub e Bitbucket ci permettono di stare anche un nostro sito statico insieme al progetto. Quindi, possiamo decidere di avere un sito che sia esplicativo, mostri agli utenti come collaborare, come utilizzare il progetto, nonché anche magari un manuale base del progetto. Eh, e oltre al fatto che possiamo scegliere eh, un sito di hosting anche in base alla community. Appunto, come ho già detto, il sito più in voga per i progetti open source è Github e quindi in caso di progetto open source ci conviene eh, direttamente caricare su Github in quanto è più facile avere visibilità, ottenere visibilità per altri sviluppatori. Quindi su Github sicuramente otteniamo più visibilità non eh, su Bitbucket. Bitbucket è già meno utilizzato per i progetti open ed è già più utilizzato per progetti closed o che comunque sono abbastanza particolari. Eh, altre eh, cose aggiuntive che possono eh, farci decidere quali posti utilizzare sono cioè ad esempio uffici aggiuntive come Large File Storage. Large File Storage è una funzionalità di alcuni siti che non è una funzionalità proprio inclusa in Git, ma di solito è un add-on che bisogna installare su Git che ci permette di gestire file di grandi dimensioni, come ad esempio immagini eh, piuttosto che vettoriali, piuttosto che magari file binari noi eh, possiamo memorizzarli attraverso large file storage e quindi con questa feature uno non è che deve clonarsi tutto il progetto con all'interno tutti i file binari ma eh, LFS si occuperà di scaricare i file binari eh, solamente al termine, del termine della clonazione quindi lui quando vede che abbiamo clonato tutto il progetto clonerà anche quei file, file dell'ultima versione eh, sul nostro disco È un po meno, va un pochino contro la, la filosofia di Git eh, in quanto non abbiamo quindi una copia completa di tutti i file su LFS ma abbiamo solo l'ultima eh, copia dei file che decidiamo comunque noi quale tipologia di file mettere nell'FS. Quindi, una cosa molto utile può essere memorizzare nell'FS solamente immagini o video. Che ad esempio, non ci interessa modificarli o visualizzarli tutti di tutto lo storico, ci interessano solo gli ultimi, in quanto comunque non sono anche file che vengono cambiati spesso e magari possono essere anche utili funzioni di Continuous Integration e eh, l'esecuzione di test automatizzata ad esempio GitHub ci offre l'ottima integra integrazione col portale di Travis C eh, che appunto effettua test e eh, Continuous Integration eh, per, gratuitamente per ogni progetto open source oppure abbiamo anche il Bitbucket Pipeline eh, che al momento è in beta eh, gratis per i progetti eh, che sono sulla piattaforma e que entrambi queste soluzioni ci permettono di eh, compilare il progetto in cloud verificare subito se funziona in cloud e eh, distribuirlo subito per la community senza alcuno sforzo quindi questi sono i più famosi hosting su Git abbiamo già parlato molto di GitHub e credo che non abbia neanche bisogno di presentazioni gratis per i progetti open source, disponibile a pagamento per i progetti closed ed è disponibile anche per i, eh, per i server on premises. Quindi se le aziende decidono di farci il loro server con GitHub sopra, non con, Git, ma con GitHub, possono anche decidere di comprare la loro soluzione per eh, avere la loro interfaccia di collaborazione e sul loro server. Abbiamo anche Bitbucket eh, che rispetto a GitHub aggiunge i progetti eh, gratuiti per 5 persone eh, in caso il eh, progetto sia closed source quindi non condiviso e anche questo ultimo disponibile on-premises a pagamento. Altro, altra soluzione molto popolare è GitLab per, eh, eh, in caso qualcuno voglia farsi eh, un server on-premises eh, senza pagare. GitLab Quest'ultima soluzione è open source e quindi chiunque può decidere di installare il suo proprio server in azienda per avere i suoi progetti in closed source piuttosto che avere un GitLab, ma ad esempio se non sbaglio KDE ha il suo GitLab per condividere eh, i propri progetti eh, con altri sviluppatori senza dover comunque avere limitazioni che darebbe normalmente GitHub. Altri file speciali comunque che possiamo utilizzare all'interno di GitHub sono quelli in Markdown, perché GitHub ha all'interno un parser eh, dei nostri file, quindi quando noi scriviamo con una sintassi in Markdown, GitHub eh, ci li renderà visibili con tutte, tutte le cose che abbiamo aggiunto nel Markdown, quindi relative immagini piuttosto che i titoli si vedranno correttamente quando li abbiamo caricati su GitHub. Ad esempio, come ho detto prima, un file, un file importante è readme, che appunto permette a altri sviluppatori che trovano il nostro progetto di capire un po' come collaborare, come condividerlo, se possono appunto condividere il progetto e le varie licenze del progetto. Eh. Quindi abbiamo un altro file molto importante per quando condividiamo un progetto pubblicamente che è il file license.md. Di solito è un file molto sottovalutato perché uno dice vabbè ho voglia di condividere il mio progetto perché dovrei aggiungerci una licenza. E qua molte persone sbagliano perché non inserendo una licenza all'interno del repository impl dicono implicitamente che il loro progetto è closed source e non possono collaborare. Quindi eh, è molto importante quando si crea un progetto open source di aggiungere un file license.md con la licenza corretta. Eh, ecco, Dimenticavo anche qua di segnalare questo sito, chooselicense.com, eh, che ci permette di selezionare una licenza corretta per il nostro progetto. Quindi se non siamo del tutto convinti di una licenza dell'altra, possiamo andare su quel, pro, eh, su quel sito e vedere quale licenza è più adatta per il nostro utilizzo. Qui abbiamo una lista eh, di licenze riconosciute dalla Open Source Initiative, quindi la, le più famose sono di sicuro le licenze GPL, che sono anche quelle utilizzate dal kernel Linux. Esistono però anche più versioni delle licenze GPL, eh, di cui ad esempio le ultime sono molto più restrittive. Delle precedenti e eh, abbiamo scendendo licenze più restrittive tipo la GPL che impongono molti, eh, molte più linee guida da seguire nel caso vogliamo utilizzare il progetto o delle licenze più libere, ad esempio la public domain o li, la licenza MIT. Queste due licenze, la, la public di, di sicuro eh, dà eh, una libertà spropositata a chiunque per il nostro progetto, quindi eh, può prendere il nostro progetto non eh, segnalare l'autore e anche ridistribuirlo con modifiche sotto closed source la stessa cosa vale anche per le licenze MIT e BSD eh, prende per tutte le licenze trami, tranne le, G, eh, le GPL sostanzialmente il progetto può essere ridistribuito sotto gli, eh, eh, una licenza closed cioè scusate eh, può essere distribuito senza aprire i sorgenti Alcune eh, licenze però impongono che venga utilizzata la stessa licenza, altre licenze più libere però non impongono che bisog bisogna utilizzare la stessa licenza e quindi magari uno può prendere un progetto con una licenza troppo aper aperta e tra virgolette rubarcelo. Ecco perché è sempre meglio utilizzare comunque una licenza un po' più forte, quindi le GPL o AGPL, soprattutto la GPL è detta anche network protective perché in caso qualcuno decida di utilizzare il nostro progetto per creare un host, ad esempio eh, se io ho un programma che abbia un server di gioco se il progetto è rilasciato sotto la licenza GPL io dovrò rilasciare i sorgenti eh, del server anche nel caso non, non stia distribuendo i binari dell'applicativo cosa che invece con altre licenze non è necessario questa è una licenza eh, più forte, permette a noi quindi di avere comunque più controllo sul nostro progetto, nonostante sembra al contrario, perché uno magari può pensare vabbè è più open source e quindi gli altri possono fare quello che vogliono di più, e invece è l'esatto contrario, più scegliamo una, una licenza forte e più avremo un controllo del nostro progetto, oltre al fatto che permettono una, una sopravvivenza migliore del progetto, perché ovviamente le, essendo costretti a rilasciare sorgenti potremmo beneficiare dei loro aggiornamenti quindi vediamo l'ultima demo come collaborare con Github quindi Github andiamo sul loro sito quindi quando arriviamo sul portale di Github lui ci mostra subito lo storico de, delle novità, in questo caso tutte le varie persone che sto seguendo che hanno effettuato qualche aggiornamento al loro, al loro repository e qua a destra abbiamo le nostre repository a cui noi possiamo collaborare e eh, sotto le, le mie repository, qua, quindi io posso decidere di eh, fare magari andare su un team specifico quindi ad esempio eh, voglio andare su esempio, questo. Sul, sul repository del BGLUG ecco no, eh, è. Un qua quindi, mm. ah no, eh, sì, sì. Mm. Okay. quindi in questo caso io posso andare eh, sulla repository del Bigilug e vedere le varie repository che eh, hanno condiviso con il mondo. Qua vediamo tutti i repository e possiamo eh, collaborare facendo un clone del repository sul nostro disco come abbiamo visto prima con, su GitKrackle e con la cartella, clonare la repository e poi inviare le nostre modifiche. In questo caso, però, non avremo il permesso per farlo, quindi la cosa migliore per collaborare con altre organizzazioni di cui non facciamo parte è, ad esempio, prendere un progetto e creare un nostro fork direttamente su GitHub. Quindi, qua eh, accanto c'è l'icona fork che è un po' tagliata. Qui c'è l'icona fork che ci permette di creare un, una forza del progetto per collaborare. Qui ad esempio lui ci chiede dove vogliamo salvare il progetto, quindi io lo dico sul account e in questo caso vediamo un clone esatto del progetto che era presente sul sulla repository di, del BDRUG. Quindi adesso in questo caso noi vogliamo collaborare al progetto, quindi come possiamo fare? Innanzitutto dobbiamo clonarlo sul nostro disco quindi qui lui mi dice che posso utilizzare questo indirizzo per copiarlo sul disco quindi posso tornare su git kraken e creare un progetto che sarà il clone di questo indirizzo quindi noi diciamo l'indirizzo lui ha già trovato qua L'indirizzo completo quindi diciamo di creare qua il clone e diciamo di effettuare il clone. Lui adesso ci sta avvisando che sta scaricando tutto eh, il progetto. Quindi, in automatico, ecco qua. Va bene, mi ha avvisato che mie, la chiave non è importata, la chiave del mio GitHub perché c'è anche la, il doppio fattore. L'accesso quindi in questo caso con SSH non funziona sempre. Quindi quando abbiamo degli errori a clonare con SSH eh, possiamo utilizzare la clonazione via HTTP. In questo caso eh, vedete che c'è git, un indirizzo clona con SSH io dico no, voglio utilizzare HTTP e quindi mi da un indirizzo diverso. In questo caso lui non avrà nessun problema eh, e quindi mettiamo dentro Andiamo. ecco lui ha detto che ha clonato correttamente il progetto e quindi noi abbiamo tutto lo storico dell'avanzamento eh, all'interno del nostro computer noi possiamo decidere di tornare a qualsiasi versione vogliamo semplicemente selezionando il commit che ci interessa in questo caso a noi ci interessa magari effettuare una modifica eh, sul readme quindi giusto per facilità, quindi aprendo readme noi possiamo vedere qua il readme all'interno del progetto quindi noi possiamo ad esempio eh, mettere una nuova riga quindi saluti dal lug e salvare così quando torneremo su, eh, su gitcracker lui ci mostrerà che abbiamo fatto una modifica come prima mettiamo in staging il file e diamo un, una, un nome alla nostra modifica aggiungiamo ad esempio saluti una volta effettuata questa modifica noi possiamo eh, effettuare una push sul nostro account di github e in questo modo noi avremo tutto eh, il nostro nuovo commit sul nostro account in questo caso non lo fa fare perché non ha fatto no penso che me lo faccia fare comunque perché ho fatto l'accesso è mm -hmm. come ha fatto fare perché Git eh, Kraken prevede l'accesso la, con eh, GitHub e quindi non ha problemi con eh, il doppio fattore non tutti i programmi hanno eh, non tutti i programmi funzionano correttamente col two factor ad esempio, con Eclipse voi dovete impostare eh, le chiavi in SSH perché altrimenti l'accesso non ve lo fa. Eh, quindi, una volta eh, fatta la modifica, noi eh, abbiamo, eh, refreshando la pagina, avremo qua il nostro ultimo commit in cui avremo all'interno del README la nostra stringa saluti. Che possiamo vedere direttamente qua su GitHub, saluti dal BG, da Lug. Eh, questo eh, il documento appare diversamente rispetto a quello che abbiamo visto prima, perché è un file in Markdown. E quindi, GitHub effettua il parsing del file per mostrarcelo correttamente. Come possiamo concludere la collaborazione? Semplicemente eh, andando a, eh, a fare una nuova richiesta di pull. E lui mi dice, posso effettuare tranquillamente la richiesta di, me, eh, di pool, in quanto i due rami sono perfettamente compatibili. E se vado a premere il pulsante create eh, pull request, all'amministratore del, del nostro, repository del progetto verrà mostrata una nuova richiesta di merge. Se viene approvata, eh, all'interno del, del progetto originale verrà eh, inserita la nostra modifica e quindi compariremo all'interno della timeline dei commit. Apparirà il nostro commit che mostrerà le varie modifiche che abbiamo deciso di applicare. Adesso non vado a creare la richiesta di, di pool, altrimenti rimane salvata. Ah, vabbè. vabbè. Allora facciamola comunque. Quindi noi diciamo eh, che vogliamo creare la nostra rich eh, richiesta. Possiamo aggiungere altre descrizioni, magari per chiarificare cosa abbiamo aggiunto e perché lo abbiamo fatto, e poi successivamente creiamo la request. Possiamo anche dire di chiudere il, eh, il nostro progetto sul nostro account nel caso vogliamo solo fare questa modifica e comunque lui ci dice eh, l'altro ramo non ha nessun conflitto, possiamo tranquillamente unire i due rami. Possiamo anche, la piattaforma di GitHub ci permette anche tranquillamente di commentare e discutere, ad esempio, nel caso ci sia qualcosa eh, che non è proprio chiaro. Ad esempio, eh, magari non mi sono accorto che eh, Ho dimenticato un punto e virgola e il risultatore può dirci tramite un commento che abbiamo, che abbiamo commesso un errore e quindi di sistemarlo eh, all'interno del commit. Quindi, anche questo noi possiamo anche chiudere direttamente la porta, questo in caso ci siamo accorti che non. Non andava bene, quindi possiamo chiudere la richiesta e anche dire perché abbiamo deciso di chiuderla. Magari ci siamo accorti eh, di aver effettuato un grave errore di sicurezza e quindi prima che effettivamente lo sviluppatore proprio il nostro aggiornamento nel suo corso, possiamo fermare e dire guarda ho commesso un grave errore, annulliamo tutto prima di unire anche se comunque anche una volta dopo aver unito i suoi agenti, come abbiamo visto prima, possiamo sempre tornare indietro in base ai commit precedenti. Ecco qua. Come vedete GitHub è un, un ottimo progetto per collaborare in tutto il mondo. e sì, di, di solito i commenti andrebbero fatti in inglese, in questo caso ci siamo passati sopra. Quindi concludo la presentazione dicendovi questa frase. Non chiedetevi cosa può fare la community per voi, ma chiedete cosa potete fare voi per la community. Grazie per l'attenzione. Git come eh, per snellire il progetto non tiene un'esatta copia di ogni esatto avanzamento, lui tiene un delta tra le varie versioni. Quindi, per questo, quando andiamo a fare un clone, lui deve scaricare tutto l'avanzamento fin dall'inizio, qui scarica le versioni e man mano si applica sopra le varie differenze. Anche que eh, per questo motivo, quando noi decidiamo, quando stiamo collaborando: ad esempio, di andare a fare la fetch del progetto, lui ci permette di, vedere, eh, di non riscaricare tutto il progetto ma scarica solamente le differenze sì. no, no, no. Ah. ma quando si è un progetto multimediali come funzionano i file di multimediali come potete ottimizzare i file allora, per ottimizzare i file multimediali eh, come ho detto eh, alcuni progetti eh, Alcuni siti tipo Github e Bitbucket utilizzano la tecnologia di Large File Storage. Large File Storage ti permette di mettere su, eh, tutti gli avanzamenti dei file di grosse dimensioni ma durante il momento della clonazione lui non scarica tutti i file grandi, scarica solamente l'hash del file corrispondente. Lui dice qua ci dovrebbe essere questo file, l'hash di questo file è questo, se ti serve puoi andarlo a prenderlo qui però fino al momento in cui non ha completato la cronazione del progetto lui non scarica tutti i, eh, tutti i file che abbiamo deciso di includere nell'FS in alternativa eh, se non vogliamo usare lfs perché ad esempio o il nostro hosting non lo supporta o il nostro programma stesso non lo supporta ad esempio git kraken non supporta lfs mentre ad esempio altri programmi supportano correttamente lfs risultato è che quando noi andiamo a colonare un repository simile con git kraken eh, non vedremo i file che abbiamo caricato ma bensì vedremo solamente la descrizione correlativo S <ride> dell'immagine in alternativa possiamo fare file più piccoli e aggiornarli meno spesso però questo è più un evitare problemi piuttosto che sistemarlo la funzione è se ho nel flusso già dei file multimediali, questi rimangono, eh, vengono inseriti su LFS solamente nel momento in cui decido di attivare il plugin. Fintanto che non attivo il plugin di LFS, Git lo gestisce tutto su commit e quindi ogni commit, se noi cambiamo i file, siccome sono binari, lui sovrascrive interamente il file invece quando noi attiviamo l'FS da quel momento in poi lui sostituisce il file con l'hash del file e ogni cambiamento cambia solamente l'hash del file ecco diciamo che se vogliamo fare una cosa bella possiamo far iscrivere tutto, eh, tutto l'albero del master ad esempio per spostarlo tutto sull'FS. Qua poi diciamo che è un po' una brutta pratica anche perché ci sia un programma esterno che lo faccia e anche il lavoro opposto tra sede LFS nei commit è comunque più difficile perché dobbiamo riscrivere tutta, eh, tutto lo storico dei commit e oltre al fatto che andiamo a rompere le repository su tutti gli altri cloni che ci sono. Quindi è meglio partire già con quelli dei chiavi. Ecco, questo qua l'ho evitato di dire perché è un po' una cosa bruttina. Mi è capitato però già di fare un sacco. Io non faccio un lavoro a vide e proprio da raga browser. Ecco, io ho fatto. All'inizio stavamo lavorando sul sito di Unix Mib, il logo della bicocca, e mi è capitato di aver fatto un commit, un paio di commit in verità sbagliati. Che ce ne siamo accorti dopo. E per evitare di lasciare su una roba brutta ho detto, proviamo a reventare. Molti programmi eh, ti consentono di farlo, anche se teoricamente non è una roba proprio bella. Quindi noi possiamo... Eh, di cracker, non so perché, di solito lavoro con un altro programma. Se noi torniamo sul nostro progetto... di solito utilizzo un altro programma, che è quello di Bitbucket, che è Source3. Quindi, ecco, con Source3 puoi farlo. C'è proprio una funzione che si chiama eh, Rebase... no, scusa, non ribase, hai ragione, è reset master to this commit, quindi scusate per la cavolata, è reset master to this commit, e che a differenza del revert commit non ci crea un nuovo commit, reset master to this commit noi possiamo anche dire cosa deve scartare e cosa deve tenere, io ad esempio, siccome era tutto sbagliato, ho dovuto fare un reset hard, e quindi vedi che mi è tornato indietro cancellando qualsiasi cosa io abbia aggiunto in questo caso poi io posso riaggiungere quello che voglio quindi creare un nuovo file in stage e creare un nuovo nome. puoi sempre tornare indietro esatto quindi lui torna indietro fino al momento che tu decidi di fare il problema avviene quando fino a quando noi lavoriamo localmente senza collaborare siamo tornati indietro, abbiamo sistemato e tutti sono felici il vero problema nasce quando dobbiamo collaborare quindi se io adesso andassi a... Eh, questo progetto non è condiviso però se noi condividessimo il progetto, fosse condiviso e noi avessimo fatto eh, questa modifica, Git ci direbbe, no guarda io non posso inviare le tue modifiche perché le tue modifiche non sono assolutamente compatibili è totalmente diverso in questo caso io posso dirgli Uh, git push trattino trattino force e lui sovrascrive tranquillamente tutto quello che decidiamo. Il problema è che è una cosa bruttissima, perché nel momento quando gli altri andranno a fare una fascia del progetto si troveranno tutti lo stesso errore perché ovviamente il progetto non sarà compatibile con nessuno. Quindi tutti dovranno fare uh, git, uh, git pull git pull trattino force e gli sovrascriverà qualsiasi modifica loro abbiano fatto quindi di solito non è proprio una cosa bellissima da fare piuttosto è meglio fare l'altra funzione che è un revert commit lui ci dirà di... che possiamo revertare e lui crea un nuovo commit che annulla l'altro commit quindi questo crea un nuovo commit e quando vado a caricarlo lui vede che effettivamente un avanzamento che in verità eh, tira via del cose l'altro commit e quindi lo unirà eh, al eh, repository in cloud e tutti potranno scaricarlo tranquillamente sul loro pc. Diciamo va bene nelle fasi di inizio del progetto o se sai che nessuno sta lavorando in quel momento tu puoi farlo, quindi gli altri intanto che non scaricano i nuovi commit tu puoi cancellarli in quanto loro non, non troverebbero più i nuovi commit e non si accorgerebbero l'importante è non farlo mentre la gente lavora perché se le stanno lavorando, se lo magari già a accomodi più avanti di quelli che stai cancellando rischi di fare un disastro Però questo sono funzioni cioè? non si può andare a scoprire se non ti stai lavorando la ah quello sì. poi vabbè prendiamo che Microsoft ha fatto una sua porcata su git perché loro si sono inventati un file system su git che non va a scaricare la repository completa ma già quella non è una roba molto dossa, quindi la lascio un po' stare. Oltre al fatto che comunque sì, con Mozilla, KDE, Microsoft e tutte quelle aziende lì una cosa del genere non è praticabile. Inclare qualche domanda? Proprio per far più chiaro che sono un pochino più complesso, che magari eh, si vogliono dare Ottima domanda, in Git esiste un altro add-on che si chiama Gitflow che abbiamo un pochino visto prima come funziona. Se noi eh, vediamo un attimo sulle slide. Quindi, eh, Ecco qua, quindi questo qua sarebbe il flusso di lavoro di Git. master è eh, sempre in base a quell'immagine che uno fa sem semplicemente il merge a master, è perché su master non bisogna lavorare di solito. Quindi tu ti puoi creare quanti rami vuoi, quindi ramo hotfix, ramo feature e ramo versione, piuttosto che magari ramo sperimentale, in ognuno si crea un proprio ramo di lavoro, quindi ad esempio il modo corretto sarebbe voglio magari eh, correggere una falla del browser, creo un ramo eh, hotfix browser, eh, hotfix non so, eh, da navigazione anonima, creo un hotfix navigazione anonima e in quel ramo si Creeranno solamente i commit che riguardano i fix e la navigazione anonima. Magari poi puoi aggiungere una feature che è la sincronizzazione dei preferiti. Quindi, crea una nuova feature, feature sincronizzazione, in cui eh, faccio i vari eh, aggiornamenti alla versione. Poi, di sicuro, avrò un, un altro ramo che in questo caso corrisponde con master, che si chiamerà come il ramo di versione. Quindi, ad esempio, se sto lavorando sulla versione 1.0 tutti i merge che eh, saranno di Fiction o di Hotfix piuttosto che rami sperimentali andranno non uniti nel ramo master bensì andranno uniti nel ramo versione eh, il ramo master poi, eh, cioè ramo versione quando sono, vedo che comunque funziona abbastanza bene posso unirlo al ramo master o anche viceversa, volendo, poi dipende un po' dallo sviluppatore in sé eh, però di solito il ramo master è quello da Tenere un po' meglio rispetto agli altri rami, se così vogliamo dirlo. Se non ero eh, su Stream ne sono sicuro. Eh, oh. Sì, sì, è. Eh. Ecco, eh, intanto dico che su Stream eh, sono sicuro che ha la funzionalità Gitflow integrata. Eh, Git Kraken penso anche lui ha, anzi sì, anche lui. La funzionalità di GitFlow integrata e quindi senza alcun problema posso gestire queste funzionalità e fix che abbiamo visto finora. Quindi Adesso in attacco vi faccio vedere, quindi. Eh, Oltre al fatto che noi possiamo comunque senza um, Zagit flow possiamo comunque creare quanti rami vogliamo semplicemente comando col comando branch. Quindi comando branch noi possiamo dire feature eh, sincronizzazione e ho creato il mio nuovo ramo su cui poi vado a effettuare i miei aggiornamenti quindi senza andare a intaccare tutti gli altri rami. Eh, poi se non erro comunque dovrebbe esserci una funzionalità che si chiama GitFlow, adesso su GitKraken non so se sia, su, invece su Source3 abbiamo proprio repository inserite a GitFlow e con GitFlow su Source3 possiamo semplicemente eh, creare un nuovo ramo, feature o bug fix. Con eh, proprio un click di numero, poi ci sono davvero tantissimi programmi eh, che eh, hanno git incorporato. Adesso voglio fare anche giusto vedere altri, eh, far vedere Eclipse. Andiamo. Anche Eclipse, ad esempio, se voi sviluppate con Eclipse, ha un suo client Git integrato abbastanza buono che ci permette di lavorare su semplici progetti io personalmente preferisco avere un tool esterno piuttosto che lavorare con il plugin all'interno di ecco in questo caso vediamo già la vista Git di Eclipse in cui noi possiamo avere i nostri repository e eh, lo staging e la sincronizzazione più... nonché anche l'avanzamento nello storico qua all'interno di Git Possiamo già creare un, eh, creare un nuovo progetto e aggiungere uno già esistente semplicemente con questi pulsanti. Quindi noi possiamo specificargli dove è il nostro progetto. Quindi ad esempio quello che abbiamo fatto prima con l'altro programma, possiamo importarlo senza troppi problemi all'interno eh, di Git di, di, di Eclipse. ecco qua l'ha trovato lo selezioniamo e facciamo finish quindi in questo caso vediamo il nostro, il nostro repository in, all'interno di git in cui abbiamo i nostri rami rami locali e i rami remoti e possiamo avere anche remote che sarebbero i repository remoti in cui poi di solito abbiamo origin e possiamo avere anche più repository remoti quindi ad esempio se noi vogliamo stare su GitHub ma vogliamo stare anche su Bitbucket possiamo aggiungerne quante vogliamo ad esempio se succede qualcosa al sito di GitLab eh, per cui perdono i dati eh, sito caso possiamo decidere per sicurezza perché la sicurezza non è mai troppa di andare a mettere i dati su un altro repository su tre o quattro repository così almeno di sicuro siamo sicuri proprio noi. In questo caso noi possiamo comunque effettuare modifiche e fare commit e staging gestiti direttamente da Eclipse. L'unica cosa che Eclipse non mi ricordo se ha un merge tool integrato, però di sicuro permette l'utilizzo i merge tool esterni, come ad esempio quello che abbiamo visto prima. Eh, poi anche di merge tool ne esistono diversi, esiste anche un merge tool basato su Vim, se proprio... Preferite utilizzare un uh, percetto della riga di comando? Esiste, se volete farvi male, esiste anche per Emacs, però vabbè, visto <ride> uh. eh, che siamo in scuola, fare una piccola aggiunta. Vi ho fatto vedere una serie di strumenti eh, grafici eh, piuttosto intuitivi. In Italia di non aver mai visto, per esempio, eh, è bene sapere che in realtà c'è cioè, il file eh, di è livello di comando il comando di e ehm, cioè, quello è c'è cioè un mimo con denominatore di tutti gli altri ma è anche credo, i potenti di tutto, quello di più potente di tutti con quello potete fare di tutto di più gli strumenti grafici sono spesso comodi molto più comodi a volte però quello che vi di ovviamente come neanche vanno tutti i quello che vi ricomando è estremamente potente vi tra costringe a attivare molto più di quello che fate, quindi è un po' più complicato magari usarlo all'inizio, però quando lo siete avete un'ottima conoscenza che cosa sta facendo Git. E poi è molto comodo se dovete poi fare, ad esempio, gli script per gestire, non so, fare la stessa operazione su 20 repository, eh, anziché cliccare per 20 volte su 20 progetti, fare uno script che fa l'operazione in automatico, quindi eh, è una buona cosa che, che esiste anche con strumento e poi quando voglio decidere Ecco, una cosa che a questo punto aggiungo alla tua aggiunta è che ad esempio su source ti permette di aprire direttamente il terminale di git sul, sul progetto. Quindi se devo lavorare su cose semplici posso utilizzare il client grafico e nel momento in cui devo, devo forzare ad esempio qualche modifica che ho effettuato sulla repository magari non proprio ortodossa, posso direttamente aprire il terminale da source e quindi eh, dare comandi a git che mi interessano e poi tornare al sourStree e come ho detto comunque posso tenere aperti anche il client testuale e il client grafico insieme perché tanto non hanno troppi problemi per funzionare quindi questo qua comunque eh, che vedete nel terminale è git riga di comando e tutti gli altri programmi grafici non sono, sono nient'altro che programmi che danno comandi all'eseguibile di git vabbè git cracker che è effettivamente una reimplementazione su node di git e sono sbagliati da GitHub o o un simile comunque. Ultima, ultima cosa eh, Anche il discorso di hosting su un server, eh, lui ha accennato dei, dei servizi che sono molto efficaci, come GitHub, eccetera. Eh, se uno vuole avere sul proprio server, in realtà può farlo anche senza installare. Alcune di, di quelle cose lì sono un po' complicate da installare su un server, un po' laboriose e anche un po' design. Eh, se io ho un server, magari un server virtuale, una qualsiasi cosa, dove ho un accesso SSH, mi installo il pacchetto Git e tramite SSH posso fare conosciuto di tutti i repository, ogni utente che ha accesso SSH può lavorare con Git. Oppure volendo è facile anche eh, creare una gestione di progetti Git senza che ogni utente abbia accesso SSH usando eh, GitLite, uno strumento molto semplice da impostare e che mi dà modo di avere nei repository con N utenti, eh, ognuno ha accesso a certi repository con certi diritti, solo sulla scrittura, eccetera, e queste sono alternative leggerissime, quindi anche sulla macchina meno potente di questo mondo, se ci gira Linux, eh, potete fare ottimo mm -hmm. il progetto. Eh, ovviamente okay. però non avete tutti gli altri servizi, le Google Request, i mapdown e quant'altro, che invece sono eh, sui servizi di eh. web una possibilità di un po' e il poste di un esercizio come il lab, ma anche il lingue e non lingue compatto. Ah, scusate, mi ha soprattutto di... No, è, di client ma praticamente ehm, il server serve solo SSH o anche in um, programma server. Allora, eh, in sostanza Git eh, lui gestisce tutto quello che è eh, il normale progetto, quindi tutto l'avanzamento è gestito da Git. Quando, quando eh, noi andiamo a lavorare, eh, eh, possiamo utilizzare SSH o HTTPS, eh, ma questo è più una roba di collaborazione da parte di come vogliamo gestire la comunicazione però nessuno ci dice che dobbiamo utilizzare, per forza, SSH o per forza HTTPS. può essere anche una cartella, o repository remoto. fa una push su un altro motore, Allora, quelli più in voga, tra, cioè, quelli più utilizzati, sono sostanzialmente HTTPS e SSH. Sì, si sì, finge un po' un server web, anche perché è sostanzialmente, come ho visto io prima, GitHub... Finge Sì, cioè nel senso, se tu ti connetti col browser non è detto che vedi una pagina web, però sì, proprio c'è un server che sta girando? Quello è, cioè, sì, è lanciato con il comando Git. Sì, adesso non, non so esattamente come funziona l'implementazione del server di Git. Se tu però ad esempio utilizzi un servizio come esempio GitLab sul tuo server, piuttosto che un, uh, utilizzare un servizio che esiste già tipo GitHub, nel caso tu ti lanci il tuo GitLab, tu hai un, di sicuro un, un servizio che fa partire il motore di GitLab e quindi tira su interfaccia web insieme a tutto il motore Git. Eh, invece se te utilizzi già un servizio tipo Github, loro ti dicono che c'è già questo e tu puoi utilizzare questo. E sostanzialmente tu hai questi due modi per comunicare con Github che sono HTTPS e SSH. Il vantaggio di SSH rispetto a HTTPS è che tu puoi utilizzare le tue chiavi SSH per evitare l'autenticazione, la basic authentication di HTTP. Quindi senza non utente password, tu carichi la tua chiave pubblica sul, git e puoi collegarti semplicemente quella tua chiave privata. Ovvio, se ti rubano la chiave privata dal tuo PC, poi possono collegarti a qualsiasi repo che hai, che utilizza l'autenticazione SSH. Però la stessa cosa varrebbe anche con HTTPS, perché si ti rubano il denunziale. Ecco, però sostanzialmente HTTPS SSH per lui sono dei tunnel che puoi utilizzare per caricare il tuo progetto. Non c'è mm -hmm. un programma server di Git? Ma il programma server sì, perché comunque è un server che sta in ascolto della richiesta, però non, de non, non implica che se tu ti connetti via browser a un server Git non implica che tu vedi la paginetta di tipo Github Sì, di solito eh, c'è sempre il gitard, o implementazioni che si chiamano di pagina, anche nelle versioni di base, se uno un scrittore alto di solito, che fa un po' più di pagina, quindi e comunque è un altro scrittore, eh, credo che sia un altro scrittore, però sappiamo che il terramento che ha ancora più è facile immaginabili come sì, quella... normali. o meno male si, che è la domani ma è, non ha bisogno di gif tipo che ci va sul server eh, perché di fatto si vuole che si scarica il file del repository come di, di legge come se leggesse il file del repository locale sulla vista quindi è meno efficiente però non ha bisogno di scaricare la eh, domani se sì, comunque dipende un po' dall'implementazione si sì, dipende un po' dall'implementazione usare adesso il titolo o spararsi piuttosto che il altro servizi da casi. Ecco, poi ci sono davvero una miriade di altri servizi che non ho detto che esistono tra GitHub, GitLab e altri, ce ne sono davvero molti, anche a pagamento eh, che possiamo scegliere in base un po' alle nostre esigenze eh, quindi esistono anche quelli commerciali, esistono anche quelli open ma un po' in base alle esigenze Non puoi, cioè, di, cioè togliendo le implementazioni, le implementazioni strane non puoi lavorare direttamente in remoto, tu hai un tuo repository che è quello che hai clonato tu, quindi si può, si, probabilmente magari ci sono anche delle implementazioni un po' strane che ti fanno, però diciamo subversion lui lavora in remoto. Quindi, se anche pensato per lavorare in remoto con un server sempre connesso, Git è pensato per lavorare in locale con la tua copia, con i tuoi dati, senza connettività. La, la connettività interna ti serve con Git solo nel momento della collaborazione, altrimenti non, non, ti, non sei obbligato ad avere una connettività permanente, perché il clone comunque è completo. Quindi, qualsiasi modifica fatta fino all'inizio tu te la ritrovi sul computer. No, penso che anche la è sulla macchina che si sta tenendo file però no? a quel punto sì, con te, con cioè, si, tratta, si, tratta, si tratta, o... cioè no, non so se il voglio dire che è un video con github ah ti dirò con github allora lavora... con github volendo si puoi farlo cioè nel senso puoi fare modifichini ad esempio io voglio fare una modifica su una mia repo, vediamo se... Mm. Uh. Allora ad esempio se io voglio fare una modifichina su questo file, ci sarà in giro c'è il pulsante Edit... Se tu avessi permesso... Oh. c'è il pulsante Edit, c'è altro. Eh, e qua po potrei modificare i file direttamente da GitHub certo è scomodo assurdo perché devo lavorare da browser e non, non posso utilizzare ne idee non... lavorare direttamente in cloud così non, po non è possibile quindi mm. in questo caso no qui non salvo perché sono sennò... no. Quindi qualche altra domanda? Ecco poi diciamo che molti dei tool moderni, molti dei lead soprattutto, hanno un plugin di Git sicuramente integrato, quindi non c'è per forza bisogno di utilizzare un tool esterno. Un tool esterno magari vi fa le stesse cose, magari ve le fa vedere anche a me, ad esempio Git Kraken ci mostra in modo molto chiaro tutto il lavoro che magari i tagging dietro di non fa, Sì? Ma in caso avrei scritto sempre un altro e, e il remoto a no, due, diciamo, due, due, diciamo, un nel senso che per esempio nel mio amato, nel mio amato, nel mio amato, nel mio amato, nel mio il nel mio amato, nel mio amato, nel cioè tu hai due non ho capito bene hai un ramo che vuoi unire ad altri due rami giusto ma hai un ramo che vuoi unire ad altri due rami a moto uno che è tutto adesso e ci vuoi unire chi va a trovare a moto altro che il successo passa a trovare a moto ah ok che hai due diversi repositori remoti giusto? Eh, sostanzialmente quando tu fai un commit puoi di, di inviare il commit a entrambi i repository remoti cioè tu quando vai a fare il commit tu quando, hai proprio, scusa, quando vai a fare push vabbè adesso mi dice che non ho un, un remoto però quando io ho più eh, repository remoti posso aggiungere più repository e poi al momento dell'invio di specificai su quali inviare, quindi posso inviarne tre alla volta o selezionarne solo uno. Poi anche qua dipende un po' dal client, perché di solito i client visuali te lo fanno fare, con il client da console mi sa che devi selezionare ogni volta il repository remoto sul quale vuoi inviare, quindi fai una volta invio da una parte e poi rifai l'invio un'altra parte. forse l'unica cosa, cioè, ricordando la domanda che avevo prima sulla cancellazione e, e generalmente uso questa politica cancello remotamente solo se ho caricato per sbaglio la password di qualcosa, sì. cioè nel senso che di usare questa non andare a al nome perché state distruggendo lavoro di qualità, cioè non distruggendo tanto il lavoro ma il tempo, in cioè questo senso se i vostri collaboratori si trovano cioè in un commit orfano, quindi ho cancellato la storia che portava a quel commit e poi l'ho si da un'altra parte devono fare tutto un giro per, per portarvi al vostro stesso passo, che un'operazione un po' delicata, però non è che mi faccio vedere se ho aggiunto in realtà un long cool magari uno okay. che Thank <laughs> you.